Dai, Dai, spara contro... spara. Non ci credo ma hai tirato veramente Fa quello che mi serve so Davvero hai vinto? What the fuck? Ma come? Oh, non ho capito Io... Vado a tirare il caglio di Bella. Ho fatto una jumppad. Un ho preso uno, ho preso uno. Bella bella. Quella è flash flash flash. Bella. assist ah, sì. GG. Ah, non capivo le... Ma perché faccio 90 fps e giù da questo? reloading. Oh, What the fuck? un Boy. conferma conferma. Vabbè, vai, dobbly. Chi chi dobbly? vai vai da obli all the vai vai vai pushiamo le pushiamo pushiamo questi sono weak sono with. with fra mi servono punti uno rosso Fatto Magari un altro quanto un altro l'ultimo l'ultimo l'ultimo vai vai vai mi vai vai vai e' un buon piazz... C'è... che c'è l'altro team, eh? Eh mi ha preso la ulti. Io sono safe, eh. Sono safe. Anch'io, anch'io. Potremmo già lavorare un po' meglio. Più altro... Io c'avevo solo c'è le scudo, non c'ho più... Ragazzi chiamano, Battery.